La confidenza è amico della mano che e piace, chissà o bambarazzo vangolo. Buon anno è? E' le tue, per quanto puoi. A mezzo molto è il suo batagno. donna, quanta guccia è Quante batagno non c'è niente. No. c'è tu fai con fatica e non avvenza scuola fammi un con una vita di nativi con il suo fuoco, nativi con una vita di nativi con dici! vita di nativi con una vita di nativi di di la Un pr lavoro è fonte e tu lavoro piano, all'area è diventata pellegrina ma mangiatura mangiatura pace Nada, pronti? il lavoro è questo la porta e ne la canestra uh. via gamba. No, eh, la gamba no, sbagliai. la gamba no, Avanga, chi ti fa le cazze sue stampa cent'anni e chi c'è ancora un tampa d'aereo? A gatta presa l'ore, dice che tu sei orbe. Avanga, va a cabota e c'è che tu sei garbato. A domani ci manca un manuccio. Ma non un manuccio. Si mangio. Ah, mangio. No, non è così, ci infaccia, ma normale ci infaccia, si... no. eh, no, ah, eh, eh, non ci infaccia, no? No, vedi, le traduzioni che poi eh, sono state corrette, ma eh, hai è, è sbagliato, hai sbagliato nel tempo. Ma che chiara, eh, ne ne ne ne eh, che ha traduzione di noi, che è pure traduzione di ma che qualcosa di più o? L'accessivo zappatore, ma che il manico della tappa, ci infaccia o ma proprio, vuoi dire? Non Italiano Italiano Italiano. Italiano. Mm. Prima l'arrore ci vuole a Bertelli, dopo ci vuole la pazienza. Poi in cielo scusa non c'è la caccia di torno. Chi ha? Non c'è guarda, la roba è tua, non c'è la caccia yeah. Cosa vuol dire? Non c'è guarda la tua roba, no? È anche lì, non c'è la guardia. Ah? quindi non avevo assolutamente niente da sole calzare, frutturieri, onda campo non muglieri e eh, chi serve? Fai... Sì, se non ha sì. la roba prima tua moglie non la pigliate a testa con come una cosa canzone, so. c'è il reparo tu porti una faccia cornuto muore vai, vigne urdu